Benvenuti allo stand LG di ISE 2022 Barcellona, ho il piacere di introdurvi nel nostro stand raccontandovi brevemente quelle che sono le nostre soluzioni per quanto riguarda le diverse applicazioni che vogliamo presentarvi e raccontarvi oggi. Quindi incominciamo dalla parte destra dello stand in cui troviamo delle isole dedicate a quello che è il mondo corporate, delle control room, quindi soluzioni dedicate proprio all'attività office, quindi monitor eh, tradizionali e non solo. Quindi troviamo ad esempio dei prodotti molto interessanti, la famiglia. Uh, One Quick rappresentata dal modello Flex 43 pollici touchscreen con telecamera integrata piuttosto che dal uh, monitor 55 pollici uh, chiamato Works, che uh, unisce. La possibilità di avere un monitor LG con sistema operativo WebOS ha un PC integrato Windows con le applicazioni di Microsoft per quanto riguarda la gestione delle videoconferenze. Quindi in ambito Office sicuramente questi due prodotti possono avere un interessante utilizzo. Se ci spostiamo leggermente più avanti, eh, notiamo anche diciamo, quelle che sono le, le classiche e-board, quindi sempre strumenti dedicate all'interattività in ambito office, quindi lavagne interattive in cui oltre alla parte chiaramente di visualizzazione dei contenuti posso sfruttare delle penne passive per poter annotare sul monitor eh, eventuali note o eh, aggiungere dei commenti e dopodiché poter eh, condividere il, il contenuto posizionandolo o in cloud o tramite un contatto mail poterlo mandare alla persona remota eh, in ultimo volevo segnalarvi quello che è il nostro prodotto eh, Led Wall eh, LG All-in-One, 136 pollici quindi uno schermo eh, tecnologia LED pixel pitch 1.5, risoluzione full HD eh, ready to work quindi un prodotto eh, che arriva preconfigurato premontato in poche ore posso avere a disposizione la mia meeting room un monitor 136 pollici eh, partendo da una parete vuota sostanzialmente, quindi è assolutamente molto flessibile in termini di montaggio ma anche di utilizzo. Ambito control room, quindi sempre l'Edwall, quindi come potete vedere l'Edwall è diciamo, un oggetto molto presente in quello che è lo stand 2022 di Ise da parte di LG, quindi con anche applicazioni di terze parti per quanto riguarda la gestione dei contenuti. Ci muoviamo verso la parte education con la nostra e-board di ultima generazione, eh, quindi una lavagna interattiva con... Eh, eh, la possibilità di poter appunto eh, svolgere diverse attività a bordo, a bordo lavagna, quindi non solo chiaramente disegnare, annotare e fare appunti, ma poter anche magari eh, condividere dei contenuti tramite un'app specifica che mi consente di connettere dei device di terze parti quali tablet, pc o smartphone con la mia lavagna e quindi sfruttare questa interoperabilità inter inter tra terze parti e, e lavagna per quanto riguarda un'attività tipica del mondo education, quindi scuola, studente, università, studenti, sia in presenza che anche da remoto. Vorrei mostrarvi questo LED wall eh, di grandi dimensioni, in particolare vi vorrei raccontare la possibilità di poter eh, fare un refresh tecnologico di quelle che sono le eh, pareti video, wall. quindi tradizionalmente montavamo dei pannelli 55-49 pollici per realizzare dei grandi screen da 110-136-163 pollici, oggi posso fare un, uno swap banalmente andando a togliere il pannello da 55 pollici e montandoci allo stesso posto un cabinet led wall da 54 pollici, quindi questo mi consente veramente di mantenere anche in termini di costi la struttura esistente su cui sono montati i pannelli LCD con invece un pannello cabinet led che va esattamente a chiudere eh, quello che è diciamo, lo spazio che viene lasciato dal, dal pannello LCD. Quindi è una soluzione molto interessante per fare una rapida migrazione verso una tecnologia LED e quindi eliminare quelli che sono i, i, i, i bordi e le separazioni tra monitor e monitor. In questo momento è un passo 2,5 pixel pitch, però sarà possibile poi più avanti avere anche passi molto più definiti. Ci spostiamo verso diciamo, il centro del nostro stand in cui abbiamo creato un'isola dedicata al mondo del retail in particolare abbiamo creato diciamo, un fast food tradizionale quindi con area esterna quindi monitor high brightness per una visione diciamo, esterna quindi alta luminosità la possibilità di avere anche dei monitor touch per fare il mio ordine quindi il classico drive through in cui con l'auto passo visualizzo sui monitor il menu scelgo tramite il touchscreen il mio cibo e vado più avanti per il pick -up e portare a casa diciamo il prodotto quindi dall'esterno passiamo all'interno sempre monitor diciamo di piccole e grandi dimensioni per poter condividere un menu board su quello che sono i nostri pannelli ultra hd da 49 55 pollici piuttosto che ultimo arrivato della famiglia eh, quick service restaurant come le chiamiamo noi diciamo questo particolare vertical il 32 pollici touchscreen per consentire al cliente di poter fare anche il self order quindi poter andare al touch scegliere il prodotto, selezionarlo, acquistarlo, pagarlo, avere diciamo lo scontrino che mi rilascia il numero per andare poi a ritirare il prodotto una volta ordinato. Tutto questo grazie al nostro applicativo CMS SuperSign, quindi un'integrazione sviluppata recentemente che consente sotto la nostra applicazione di SuperSign di poter avere anche questa interessante feature per il mondo retail. Ci spostiamo ora sulla parte sinistra del nostro, del nostro strand in cui vorrei raccontarvi la parte diciamo di LED film transparent, quindi rientra nella famiglia dei, dei LED si tratta di una pellicola trasparente di pochi millimetri di spessore che si applica a vetro per ottenere dei risultati veramente molto interessanti dal punto di vista della visualizzazione dei contenuti ad effetto wow, quindi è il modo per poter utilizzare delle pareti che tipicamente rimangono non digitali invece con della comunicazione che può essere sia in termini di eh, contenuti, quindi scritte, piuttosto che anche in termini di cambi di scenario con dei colori differenti per fare in modo che si, vive, si viva anche diciamo, diversamente una parete che può separare due ambienti, quindi due spazi all'interno di un'azienda, piuttosto che anche delle balconate all'interno di centri commerciali per rendere più vivo quello che è l'ambiente. Intorno. Ricordo questo prodotto qualche anno fa già ad Ise o non so Infocom è lo stesso. Non so, mi sembra più luminoso o più eh, a più alta risoluzione. abbiamo fatto diciamo un upgrade tecnologico sia per quanto riguarda la riduzione del pixel pitch. Quindi siamo passati da 2,4 cm a 1,4 cm, quindi 14 mm tra una, un pixel e l'altro, e il doppio della luminosità. Quindi da 1000 nit siamo passati a 2000 nit. Quindi chiaramente oggi possiamo anche anche in qualche modo rispondere a qualche esigenza di vetrina di negozio che magari non è espressamente diciamo, esposta a sud e quindi consente anche con un 2000 niti di avere un ottimo risultato in termini di visibilità dei contenuti che voglio far vedere al mio pubblico, al mio cliente che si approccia al mio negozio. Vorrei appunto, come si diceva prima, illustrarvi quella che può essere la soluzione per quanto riguarda l'utilizzo residenziale del, della tecnologia LED, in questo caso parliamo di LG Magnet che è un po' il nostro prodotto diciamo di punta della famiglia LED, quindi un pannello super performante, eh, tecnologia chip on board di ultima generazione, pixel pitch 0,88 mm, arriverà anche un pixel pitch ancora più piccolino, trattamento della superficie per rendere diciamo, uniforme eh, quello che è l'aspetto estetico e eventualmente proteggio da, anche dagli urti, quindi è sicuramente un, uno schermo molto affascinante che si contestualizza molto in quello che è l'ambito residenziale, l'home cinema, ma non solo, lo vedo anche in alcune meeting room, diciamo, di top manager che magari vogliono diciamo, creare un ambiente particolare intorno, intorno a loro. Quindi qui parliamo di un 136 pollici con risoluzione 4K. In ultimo, eh, due parole anche su quello che è la parte ospitale delle G, quindi quello che è eh, la nostra proposta nel mondo degli hotel, delle resort, eh, quindi stiamo introducendo i nuovi pannelli OLED, 48, 55, 65 pollici, ultra slim, quindi parliamo sempre di OLED, quindi molto sottili, con eh, anche in questo caso eh, il software per la gestione diciamo dei servizi in camera, quindi la piattaforma ProCentric che da on-premise, quindi che da server la stiamo spostando su cloud, quindi sempre per andare a rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri clienti, quindi avere una piattaforma molto più smart, cloud based per una gestione, diciamo, adatta a quelle che sono le esigenze dei nostri tempi, insomma. Per finire, vorrei due, dire due parole anche su quello che è l'olet transparent. Quindi è un po' di anni che LG ha lanciato sul mercato, diciamo, questo pannello OLED transparent piace sempre, è un prodotto molto affascinante da molteplici applicazioni, quindi in questo caso lo vediamo diciamo, eh, contestualizzato eh, per valorizzare dei prodotti che vedo diciamo, dietro, piuttosto che eh, in ambito museale per installazione d'effetto wow, anche nella modalità touchscreen, quindi poter interagire tramite il pannello OLED transparent con quelli che sono dei miei schermi a parete, oppure diciamo con questo tipo di installazione in video il 2x2 sempre con dei pannelli transparent, quindi stiamo vedendo che eh, in ambito museale ci sono diverse eh, applicazioni interessanti a cui l'EG sta rispondendo in maniera molto adeguata, sia per quanto riguarda diciamo, effetti wow, sia per quanto riguarda l'usufruire tramite soluzioni touch di contenuti diciamo, eh, all'interno dello spazio museale.